Ciao, ciao ragazzi, video molto breve, vi faccio vedere le modifiche fatte alla fama del drilletta, modello ad alta velocità. Allora, questa è la macchina, cosa ho fatto? Allora, ho spostato il selettore della marcia sulla sinistra per far spazio a questo display, marcia avanti marcia indietro. Avvio la macchina, come vedete può funzionare anche con la griglia alzata, sulla destra interruttore per avviare l'illuminazione e attivare il contagiro. qui c'è il potenziometro per regolare la velocità di rotazione della macchina. Se avete notato ha superato i 300 giri, è un valore reale e credo che sia impostata male. Nel senso che al minimo vedete è attestata sui 136 giri, è un valore abbastanza alto, dovrebbe essere sui 90. Questo non mi dà problemi nell'impastare, assolutamente, perché comunque è, è, rimane una velocità medio bassa. Però voglio provare a sentire la Famag per capire se c'è modo di ritararla. Anche perché 340 giri non li userete mai, onestamente. Anche in pasti ad alta idratazione di io difficilmente supero i 200 giri. Comunque è tutto. Vi saluto. Ciao.